Ora sì, ma c'è freddo! Ma che fanno? Non le legge. ma che leggete? La Bibbia, la Bibbia? Sì, la Bibbia, la Bibbia. La Bibbia, ma sì. Dal Vangelo secondo porco di. Nooo! No, no, no! no. <ride> <ride> io mi socio! Altamente! Io sono ah, cristiano, <ride> signore! Dai, e io mi chiamo Quinto! <ride> <ride> si sì, ma Quinto Quinto Cristiano! Quinto, è il quinto. Arrivederci. Grazie, arrivederci.